Ricetta semplice, gustosa, ricca, bella, opulenta Che cosa ci mettiamo? Allora Tagliatelle integrali con carciofi, guanciale va, Può mancare il pecorino a casa Mariola? Mai! E il pecorino Allora, iniziamo subito con che cosa? Vogliamo iniziare col guanciale? Perfetto Allora Guanciale è una cosa seria veramente seria, seria, seria, seria, seria questo qua me l'ha dato ri, questo pezzettino che è rimasto, che me lo so già mangiato tutto, anche così come fosse prosciutto in mezzo al panino me l'ha dato Santoro, il un Santoro che fanno dei capocolli di Martina Franca da, da Svenimento. e questo è leggermente affumicato, ma non è affumicato diretto è prima passato con la garza, ad una doppia garza, e poi affumicato è buono, veramente buono quindi guanciale e carciofi, ma immaginate che bontà. Così, eh, pezzettini piccoli che devono rimanere così. Ovunque, Ve lo assaggiare? Si sente proprio il legno. mmm, leggero, però delicato, elegante. Vado. Questo senza niente, senza niente, andiamo e facciamo ben stufare il nostro guanciale come piace a noi No! I croccantini vegani un pochino meno ok, croccante ma non esageriamo non andate di fretta piano piano piano piano piano coccolate amoreggiate fate una pomiciata con sto guanciale piano piano piano piano, così non andate di corsa, piano piano tanto dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo io sto a 7. non è, il massimo è 9, quindi è forte ma non troppo guardate, piano piano sta sudando grasso veramente ne lascia poco poco poco, è proprio e poi oh, come profumo che bontà Per è venuta voglia? Eh. In cucina non si sta con le mani in mano, quindi che cosa facciamo? Il fiore, il nostro fiore allora non so proprio i cimaroli quelli grossi grossi, però è un, è un buon compromesso, ancora devono arrivare quelli belli grossi Allora ma è fresco? Scrocchia, quando scrocchia è fresco Sentite il rumore? Ah! Qua roba moscia che, che taglia le foglie e non si sente niente, questo è proprio uno spettacolo Non dovete essere tirchi Vedete dove sono arrivato a, tagliare le, a togliere le foglie? Mano a mano, l'ho tolto fino ad arrivare a questo colore qua Qua è già tenero, già posso fare così Si può mangiare Allora Taglio la parte finale la punta, scusate poi, gambo faccio così, lo taglio a metà questa parte la tolgo con calma, con amore con tanto affetto Le pulisco pure il gambo, pulisco anche quest'altra parte, così o oh, dovete accarezzarlo, eh, così questo è il coltello giusto costa quasi 2 euro e mezzo, 3 euro però è lo spirucchino curvo poi faremo una cosa pure sui coltelli, così vi dico che cosa dovete comprare e ci siamo poi, lo tagliamo eccolo qua vado eh lo faccio sottile, sottile, sottile così mi piace, va bene Mettuto tutto qua dentro ah, ecco. adesso spicchietto d'aglio qua dentro Goccetto d'olio dell'amico mio Agostino, sommariva, Liguria, vai! Riandiamo al massimo, sempre nella stessa padella, ecco qua, carciofo, veloce, veloce, veloce, veloce, un po' di sale un goccetto di questo qua ci vuole, poco poco, guardate quanto è chiaro il grasso del guanciale fantastico, delle volte viene la roba nera brutta così ah poi un goccetto d'acqua, così rimangono, si cuociono leggermente, piano piano, morbidi morbidi e poi come fa mamma Fiorella la carta del pane bagnata spengo a posto caliamo la pasta <ride> allora pettuccine integrali di è filone qua tutti amici tutti amici bravi solo quelli bravi ne parliamo e con i cattivi non mi amo più eeeh Leonardo Carassai vado, guardate ho pure mia madre ha detto che son buona, eh? sono buona, se lo dicevi madre quanto tempo? Boh, ci vuole poco comunque, sicuro che è pronto. <ride> Vedete, come se fanno i carciofi la romana, guardate, perché questo qua fa un effetto, vapore perché chiude, bagnata chiude, e l'acqua che si, eh, il vapore che, che fuoriesce dalla verdura, cuoce benissimo i carciofi. Tolgo l'aglio, prendo la pasta. Vai, guanciale, vai. Okay. Ma che cos'è ragazzi? Sì, guarda i bei colori, ah! Un po' di acqua e mantecare Tiè, sì, guarda che spettacolo, mamma mia! Con sta musica poi ci sta tutto Allora Pecorino Piove, no, anzi nevica Spengo Mamma mia Che spettacolo, ragazzi Sentiamo se il rumore, se è il suono nostro È quello, lo sentite quanto è un po' bagnato, ah? Ecco qua, così, è perfetto Siamo pronti Sale non ho messo Una grattata di pepe li Guarda, no, avvicina da camera woman, guarda qua, è. Vai Voglio assaggiare se va bene, aspettate Guarda il carciofetto, tieni, un pezzo di guanciale, che fai tu mani. Allora, se è buono è buono eh. Se no ci devo aggiungere un po' di sale Da è da godimento puro quindi fettuccine integrali carciofi e guanciale i carciofi usati in mezzi romaneschi non proprio romaneschi un bacio e un abbraccio a tutti quanti, Io voglio bene da casa Mariola che bontà ho.